Siamo diretti a Trieste, siamo diretti a Trieste perché a Trieste si sta svolgendo la, la famosissima, famosissima Barcolana. Barcolana, storica regata velica internazionale, si tiene ogni anno nel golfo di Trieste e, e tra l'altro la seconda domenica di ottobre, quindi proprio questa, noi ci colleghiamo con Ivano Maiorella, giornalista e dirigente nazionale del WISP, buon pomeriggio Ivano! Io in buon pomeriggio a voi! E insieme a lui c'è Loris Causin che è responsabile nazionale della WISP Vela. Esattamente. Una esattamente domanda così, così per iniziare. Vi vedo a mezze maniche, fa ancora caldo a Trieste. No, c'è il tramonto davanti a loro, lo vedono nei loro volti proprio. Si sì, sì, sì, fa caldo, la giornata è bellissima, e ci sono circa mille scafi nella darsena del porto di Trieste e domenica mattina ci sarà questa che è la regata più partecipata del Mediterraneo, una delle più partecipate del mondo con circa 2000 scafi e noi siamo in questo momento nel pozzetto di un vero gioiello per cui ci scusiamo con voi e con i vostri telespettatori se il collegamento... Non è perfetto tecnicamente. Ma noi però, vi ringraziamo invece di, di questo collegamento. È, perché è migliore è rispetto ad alcuni che abbiamo visto, Ivano, te lo posso proprio assicurare, <ride> è perfetto. Grazie, grazie. Siamo nel pozzetto di una barca davvero storica. Adesso Loris Causin, esperto di vela, e ci spiegherà stessa. perché questa barca è, è così importante ed è davvero una barca storica, no Loris? Sì, questa è New Zealand Endeavour, la barca che ha vinto l'ultima edizione della Whitbread nel 1993. È una delle prime barche fatte completamente, completamente in carbonio, una velatura impressionante perché pensate che ha 820 metri quadri di vela quando è armata completamente, quindi è una, è una macchina da guerra. Se poi consideriamo gli anni in cui è stata fatta, è Veramente una cosa eccezionale. Appunto, e okay. Loris dava per scontato: perdonatemi, che la regata che ha vinto questa barca nel 93-94 è la regata intorno al mondo, l'Ocean Race. Che è partita dall'Inghilterra e è arrivata dopo il giro del mondo in Inghilterra. Quindi parliamo di ha tanta fatto un roba. Un bel giretto ha fatto, diciamo, Ho visto un bel po' di cose. Eh, Loris, quante persone ci vogliono come equipaggio per un'imbarcazione un del genere? Beh, qui saranno. Non so, a solo, per renderti un'idea, a 18 cuccette sotto coperta, quindi saranno sicuramente almeno 18-20 persone a bordo quando, eh, quando sì, è completamente armata, questa, questa famiglia. Leggevo che eh, la, Barco, la Barcolana, oltre che essere un evento sportivo, è anche un grande evento per la città di Trieste. Come, come viene vissuta la Barcolana a Trieste? Beh, guarda, mi dispiace che non possiamo girare un attimo <ride> il, eh, a fare la ripresa delle persone che sono in questo momento sulle rive, ed è solo venerdì sera. Però proviamoci. Pensate domani dai, proviamoci, sera. Proviamoci, e... proviamoci. Proviamo, proviamo. vai. Vai. Eh, È il bello della diretta. Facci, sì, portaci sì, a Trieste sì. a tutti quanti noi del canale 264 del digitale terrestre. Vediamo un pochino questo anche tramonto meraviglioso su Trieste. Sì, effettivamente vediamo. Ovviamente sei proprio all'interno dell'imbarcazione. Eccolo lì. E vediamo anche i timoni. Guardate la gente. È venerdì sera, sono le 18.13. Credo che stiano chiamando Loris. Se non sbaglio al cellulare, perché sento. Sì, sì. Ho messo, ho messo chiuso. Era, un... eh. Loris, tra l'altro, sta armandoci equipaggio si dice così perché sì. sta organizzando anche lui parteciperà con la sua barca e, e si tratta di far venire persone un po' da tutta Italia no Loris sì l'equipaggio è, è veramente eterogeneo nel senso che ci sono velisti anche importanti ci sono persone che invece hanno fatto i corsi da poco e per cui stanno entrando anche loro nel così nell'ambiente e una situazione migliore di questa per coinvolgere tutti però non tu lo debba spegnere Loris almeno per un quarto eh, d'ora okay. Sì, sì, avete ragione anche voi ma, ma... non ti preoccupare Ivano, mi racconti quanta gente più o meno è attesa domenica per questa edizione allora domenica, domenica ci saranno circa 2000 scafi questa è la prima edizione post covid e nell'ultima eh, prima del covid si erano sfiorate le 3000 presenze quando parliamo di scafi parliamo di barche di 3-4 metri, barche di 6 metri come il Meteor, per citare una barca molto conosciuta, fino a barche come questa che è lunga quanto, Loris? E 27 metri. 27. Quindi moltiplicate 2.000 per equipaggi che possono andare dalle 2-3 persone fino alle 15-20 persone. E le persone anche lì a vedere la partenza, no? Che sono lì ad aspettare sì, che parta la regata allora il, il bello di questa regata è, è voi probabilmente non avete presente come è fatta Trieste c'è il golfo c'è tutta la riva che avete visto voi ma dietro alle nostre spalle c'è il carso no? e quindi tutte le persone, tutte, chi vuole si mette lì e vede tutto quanto il golfo ed è uno spettacolo vedere duemila barche pronte per partire tutte insieme e lì lo spettacolo è veramente enorme. E qual è si il percorso che... della regata? Il percorso completo della regata? No, il percorso è semplicissimo. Questa è una regata ehm, che è più la festa della vela, no? E, e le barche che tendono, che mirano a vincere, sono solo le barche che sono qui vicino a noi, che sono qui esposte sulle rive e tutte le altre partecipano per partecipare. Il percorso è di 12 miglia, e praticamente si parte da Trieste verso sud in pratica si arriva quasi al confine con la Slovenia ma sono 3 miglia, non è che sia lontanissima e poi si fa praticamente altri due bordi si arriva al castello di Miramare e si ritorna a Trieste quindi 12 miglia in tutto insomma, guardate queste immagini che risalgono alla Barcolana di qualche anno fa e guardate dalle vele quante sono le imbarcazioni è uno spettacolo unico nel suo genere quello che offre questo, questo evento, Ivano Vengo da te per chiederti, è la prima volta che assisti dal vivo alla Barcolana oppure no? Alla Barcolana sì, io da ragazzo, da così bambino, frequento il mondo della nautica per cui ho fatto molte regate, ma ormai era un bel po' di tempo che non eh, mi avvicinavo dall'interno a una regata e devo dirvi che l'ambiente negli anni, dagli anni 70-80 ad oggi è molto cambiato Abbiamo qui intorno a noi davvero persone di tutti i tipi e eh, di tutti i scienzi. Anche, eh, anche perché la vela eh, bisogna un po' sfatarlo, no? questo pregiudizio Loris. La vela è uno sport davvero per tutti e non è vero che è uno sport solo per pochi, per elite o per ricchi. Perché chi vuole può oggi andare in barca a vela. E, e, Loris, a proposito di questo, magari spiegaci te la presenza di un'associazione come la WISP che è proprio sullo sport per tutti anzi proprio per avvicinare anche sport cosiddetti delite come la vela a tutte le persone Sì, eh, come diceva Ivano, eh, la vela può essere declinata anche, anche per tutti nel senso che principalmente se guardiamo le barche che sono qui è eh, chiaro che non è uno sport all'altezza di tutti se invece andiamo, eh, d'altronde si vuole anche un equipaggio, quindi le persone che sono a bordo non sono tutti quanti i miliardari, no? può essere tranquillamente uno che fa un lavoro normalissimo e viene qua. Poi c'è tutto un, un settore che è quello che comprendiamo noi, che comprende anche, anche la FIV, perché non bisogna dire che la FIV fa solo determinate cose costosissime. Eh, sono tutta una serie di circoli, noi rappresentiamo 600 circoli in Italia, dove eh, la vela costa il giusto, nel senso che fai un'uscita in giornata e ti può costare, eh, che ne so, 30, 40 euro, 50 euro, e vai su o vai giù, o vai anche gratis, non è questo il problema. Il problema è riuscire a coinvolgere le persone, quando le hai coinvolte poi eh, riesci a fare determinate cose che neanche ti immagini di fare. Quindi la vela eh, a certi livelli è sicuramente... Eh, per la vela invece per tutti si può fare tranquillamente senza nessun problema eh Certo, E eh, l'esempio classico sono se io vogliamo, Loris e si abbatte questo muro ha fatto molto bene Ivano a tirar fuori questa questione mi ha anticipato alla grande come un grande difensore su, su un attaccante Francesca eh, ci sono già delle barche favorite per la vittoria? Beh, le barche favorite sono sempre le stesse, ci sono barche che sono costruite per questa cosa qui. Mm. Voi dovete sapere che eh, una barca viene costruita per quello che deve fare, no? Allora, se le barche di Coppa America fino a prima dei foil correvano su 15 nodi di vento, mare, forza, niente, onda di mezzo metro e via di seguito. E, e quindi le barche fatte apposta per determinate occasioni qui sono sempre, sempre le stesse sarà Arca, sarà Maxi Iena saranno altre 3-4 barche che contendono il titolo poi tutti gli altri si accontentano di essere fra i primi e poi io per dire eh, su 2000 barche di solito parto con l'idea di arrivare attorno ai 7-800 non di più, non posso pretendere di più però ci sono, questa qui è la mia quasi trentesima barcolana, quindi continuo a venire e sono sempre qua, senza nessun problema, anche se non vincerò mai. Componente fondamentale della vela è il vento. Come è previsto il vento per domenica? Allora, per domenica è ancora poco vento, sta arrivando una perturbazione dall'Atlantico, però speriamo che arrivi martedì, perché onestamente... Per certo rifare una barcolana come l'anno scorso o come e il come 2000 l'anno scorso? Ci dica eh, L'anno scorso è stata veramente dura tanto è vero che una parte delle barche non l'hanno neanche fatta partire proprio perché era troppo era proibitivo il tempo per tutti no? perché si può correre da barche da 7 metri in su e quindi hanno fatto solo correre oltre i 45 piedi 50 piedi non mi ricordo quindi hanno limitato tantissimo la, pre la presenza insomma ed è pur vero che ah, per la città di Trieste la Barcolana è un evento magnifico, pazzesco. So che addirittura c'è qualche bar che dedica dei dolci alla Barcolana. Beh, questo, questo non lo so, ma comunque sicuramente è un grande evento per Trieste, c'è niente da fare. È il più grosso evento che organizzano qui e lavorano un anno intero per organizzare. Sono già partiti, secondo me, per organizzare l'anno prossimo. Eh certo, Quindi so. qui ci lavorano tante persone eh, ed è giusto che, sia, che ci sia un risultato meraviglioso. Ecco, Loris, a proposito di eventi, io vorrei citare l'evento che c'è stato questa mattina. Raccontiamo. Davvero no? un evento eh, particolare. Loris, grazie e ti chiedo di cedere microfono e auricolare allora. a Giorgio Pisano. Così... Che è responsabile sviluppo mercati di Ecopneus. Grazie mille di essere stato con noi Loris. Grazie Loris. <ride> allora Giorgio Pisano eccolo qui perché eh, con lui vi parliamo di un vero e proprio evento ovvero questa mattina nell'ambito delle iniziative della Barcolana che sono decine c'è stata la presentazione di un parabordo è davvero unico perché è realizzato con materiali di riciclo ovvero con i pneumatici frantumati. Giorgio Pisano rappresenta Ecopneus, consorzio pubblico non profit italiano che si occupa proprio di questo. Che cosa è successo stamane a questa presentazione Giorgio? Sì, Intanto buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Questa mattina eh, abbiamo presentato un parabordo realizzato con gomma riciclata da pneumatici fuori uso eh, ed è un, pr un primo prodotto diciamo, totalmente realizzato con eh, materiali riciclabili e totalmente riciclato. Eh, Ecopneos l'azienda per cui lavoro, si occupa appunto del recupero dei pneumatici a fine vita, eh, materiale con cui si realizzano soprattutto le pavimentazioni sportive che eh, vediamo in giro per, per tutto il mondo, quindi dai campi da calcio, piste d'atletica, eh, parchi giochi per i bimbi è per questo che collaboriamo, collaboriamo con la WISP eh, perché diciamo è un promotore insieme a noi di pavimentazioni sportive siamo no profit, non li vendiamo il nostro obiettivo è quello di valorizzare un materiale riciclato abbiamo pensato e studiato, ci siamo avvicinati a questo mondo eh, abbiamo pensato e studiato questo nuovo tipo di parabordo eh, che consente di mettere in sicurezza gli approdi perché è stato fatto appunto in modo tale da consentire l'approdo delle barche in piena sicurezza e senza che queste si rovinino. Questo è diciamo, un primo eh, oggetto eh, che vogliamo presentare al mondo della nautica, al mondo della vela eh, e il nostro obiettivo principale è quello di andare a togliere quei pneumatici che normalmente vediamo appesi nei porti e quelli purtroppo sono un rifiuto, non possono star lì, sono illegali. Riciclarli e, allora... e renderli fruibili per un evento speciale esatto. come la Barcolana. Esatto, quindi mi viene da chiedere, la Barcolana ha un bel rapporto con l'ecosostenibilità e soprattutto con la vita del mare? Beh, quando si parla di mare si parla di, di sostenibilità per forza, perché siamo in un mondo splendido e quindi ci sposiamo pienamente con questo mondo perché rispetto alla natura, rispetto del mare... E, e quindi fare qualcosa, portare qualcosa che è un'attività, un, un e un prodotto sostenibile per diciamo, garantire eh, oltre che la sicurezza anche l'ambiente. Eh, eh, questo diciamo che è, è veramente eh, un, un progetto che ci stimola e poi vabbè, la Barcolana è, una, è veramente eccezionale come, come festa. Io mi sono avvicinato da poco a questo mondo perché prima mi occupavo di pavimentazioni sportive quindi erano il mare non c'entrava nulla però eh. è sempre bello potersi reinventare e soprattutto parlando in in ambito marino, con l'ecosostenibilità. Dovrebbe andare, purtroppo sì, sì. non per tutti, ma noi siamo felici e contenti di vedere che comunque c'è chi si occupa di queste cose. Ivano Maiorella, la WISP, certo. continua ad essere eh, fondamentale in determinati eventi per raccontare lo sport, lo sport di tutti quanti, quello sport che in pandemia è stato così importante. Eh, sì, è proprio così. Noi, il nostro lavoro è quello di raccontare, ma come dico sempre io, a. Ah... Eh, quando mi trovo così a raccontare, a fotografare, a videoriprendere iniziative di sport sociale per tutti se non ci fosse chi fa i fatti eh, quotidianamente sul territorio a contatto con la gente noi che raccontiamo quei fatti e magari li trasformiamo in notizie saremmo disoccupati quindi il merito va alle migliaia e migliaia di società sportive di base e ai migliaia e milioni di volontari che ogni giorno si danno da fare per rendere possibili poi miracoli di ricerca e tecnologia eh, come quelli che ci ha illustrato Giorgio Pisano, cioè economia circolare applicata allo, allo sport, allo sport in questo caso della vela, ma ci sono anche altre applicazioni, Giorgio, no? Dove... Sì, abbiamo presentato oltre al parabordo una mattonella sempre realizzata con gli stessi materiali riciclati e riciclabile che ha caratteristiche elastiche derivate dalla, dal, dal pneumatico, quindi il pneumatico sappiamo che ha una forte resistenza alle temperature, alle agenti esterni, eh, alle buche, quindi è molto resistente, è molto elastico e quindi questa mattonella diciamo in sostituzione di quelle in plastica che hanno altre caratteristiche eh, può essere una pavimentazione sportiva ma può essere anche un camminamento e quindi per le banchine, per esempio, è antiscivolo perché ha un grip importante che deriva appunto dal pneumatico. E quindi queste caratteristiche che derivano da questo prodotto che è arrivato a fine vita per il consumo del battistrada, vengono poi trasferite in altri oggetti mettendo in sicurezza in questo caso anche i camminamenti delle, delle banchine e dei porti di tutta la gente e che cammina è una cammina cosa, è una in cosa che bene a tutti quanti. Questa Giuseppe Bisanga, la prima volta per lei alla Barcolana? è la prima purtroppo devo dire. Beh, la prima non sarà, sarà l'ultima ti racconti le emozioni no. beh devo dire che è una festa al di là delle, delle barche che sono meravigliose il mare, il contesto Trieste è una bellissima città non c'ero mai stato ma è veramente bella eh, c'è un clima favoloso io pensavo di arrivare qui e trovare un clima rigido sono in maglietta quindi sembra di essere d'estate con tanta gente è una festa meravigliosa grazie agli amici della WISP che, mi hanno che ci hanno coinvolto in questo progetto è sempre un piacere ormai è una collaborazione decennale e quindi devo dire che questa è un'altra bella sorpresa che ho scoperto grazie agli amici della WISP ed è una cosa molto bella Ivano, altri no, prossimi eventi della WISP? In cui... ah, eh, eh, diciamo che lo sport sociale per tutti di base si sta rimettendo in moto nonostante i problemi eh, due anni fermi col Covid, il caro Energia, del quale spesso parliamo con voi, con la vostra redazione anche radiofonica, ne approfitto per salutare gli amici e colleghi di Radio Cusano, siete sempre molto attenti allo sport sociale, vi ringraziamo. Si rimette in moto dopo tante difficoltà, il caro Energia, i eh, problemi vari e diciamo che il, il traguardo più importante è quello di rimettere in moto tutti i corsi ovvero i corsi di nuoto, i corsi di eh, ginnastica posturale, i corsi di yoga, tutti i corsi sportivi. Ivano, perdonami, come ha influito il caro energia o se ha influito sulla barcolana? Ma eh, guarda, eh, diciamo che impatti eh, particolari non ne vedo, devo dire che... Eh, il mondo della nautica sta eh, sviluppando una cultura legata all'ambiente, quindi anche al risparmio energetico, molto forte, eh, molto più che negli anni passati. Ad esempio i nuovi programmi per prendere la patente nautica, che negli anni passati erano legati a aspetti ottocenteschi, se volete, i nomi delle manovre, mm. i nomi delle, dei pezzi di, no, di barca, di fasciame, cose... Eh, che non servono. Invece sono stati, sono diventati, eh, praticamente eh, vengono richieste abilità proprio su capacità ambientali, quindi rispetto del mare, eh, riciclo degli oggetti e la cosa della quale abbiamo parlato va proprio in questa direzione. Quindi penso che eh, è un mondo sempre più attento al rispetto eh, dell'ambiente ma anche al rispetto dell'economia dell sì, dell cioè che sport e rispetto un... poi sono due corte che spesso e volentieri certo. vanno, vanno a braccetti una a barca rigenera l'energia che produce attraverso tutto un meccanismo esattamente grazie, grazie, a grazie a voi grazie a Loris Causini e a Giorgio Pisano esatto. grazie e a voi ci vedremo per la prossima edizione della Barcolana anche speriamo. Prima. Sì, anche speriamo. Prima. Anche prima. speriamo anche prima grazie a voi un saluto grazie